ciao, Sì, lo so ho fatto shopping ma potrei avere una scusante dicendo l'ho fatto per voi, no non è vero comunque sia, vi mostro un attimo che cosa ho preso, ah prima cose e questi sono stati super super acquisti perché da Tiger ho speso ben 2 euro perché sono entrata perché mi servivano delle cose che ovviamente non ho trovato ma ho trovato questo quaderno è pucciosissimo a un euro e ho detto questo mi serve per segnare le recensioni quando le faccio perché non sempre le faccio il giorno stesso che testo il prodotto quindi se mi segno i punti importanti da dirvi è meglio e poi è pucciosissimo E anche bello carino quindi un euro potevo permettermelo e poi a un euro preso non l'ho neanche aperta e infatti allo scotch adesso l'ho apro con voi, ecco qua, allora dice di essere una, um, come si dice, Non è qui dice pala, ma non è una pala, è un eh, coso per la terra pieghevole, coso per la terra, allora faccio prima mostrarvelo, eccolo qua, è una zappetta pieghevole, vediamo di capire come funziona oltretutto, andava a scatto, eccola qua, perché? Perché in giardino è sempre comoda, è sempre utile, e sta in poco spazio, poi si preme nel manico e si ripiega, ed è grande così, quindi perfetta, questa qua è comoda, adesso una, una vanga, una piccola vanga, ok, comunque sia, andiamo avanti con le cose più interessanti, sicuramente, allora, <coughs> muoio, ho un po' l'allergia, all vi mostro prima di tutto una cosa velocissima che ho preso da Casanova. Perché stranamente ho preso delle Yankee. E allora vi mostro che cosa ho preso alla veloce. E queste non sono per voi ovviamente ma però durante i video le accendo. Quindi comunque sia mm, mi rilassano. Ecco È per fare scenografia che a voi non cambia niente comunque... Allora, ovviamente sono le, eh, questo è il tart, quindi 2,25 l'una, e ho preso eh, grill, peach e vaniglia, pesca grigliate e vaniglia, ok? Poi eh, blush bouquet, al fresco afternoon, questa è freschissima, poi moonlight blossom, e l'ultima è honey lavender gelato mm. Mm. allora avrei speso in tutto dato che sono 5 11 euro e 25 ma avevo uno sconto di 10 euro quindi alla fine ho pagato 1 euro e e direi che questo era un super acquisto mettiamo via perché ora veniamo alle cose un po più cicce le cose più cicce i ovviamente allora tiro fuori tutto che vi mostro tutto tiro fuori ah, ho anche lo scontarino mettiamo via la borsa così non fa da inquadratura dunque vediamo un po prima cosa speciale fest ah, ok niente questo è un volantino poi campioncini partiamo con i campioncini dai eh, super matte zero di feu ah il fondotinta super matte ottimo e ve l'ho già recensito. via siero la supra essence correctrice mm, mm, mm, mm. proviamo però la ragazza esatto del fondotinta ce n'erano due del siero ce ne sono due e poi mi ha dato anche il Siro notte sempre dell'Antièche Globale, la Creme Corretrice, questa, sempre due, perché la ragazza mi conosce, fa, sa che faccio le recensioni, quindi me ne dà due, almeno da provarlo per un po' di tempo. Poi, veniamo ai prodotti omaggio. L'omaggio di questo mese era questo, che è bella la confezione, Moonlight ah. Latte idratante corpo con l'aloe vera per la pelle secca, formato vendita perché è un 75 ml, proprio formato vendita è fantastico. Questo è buono per il corpo e oltretutto è con i 60 anni di brochure, quindi è in edizione limitata, carino. Qui sempre omaggio gel doccia concentrato. Ah, sì, quello per 40 docce. Questo è ai fiori di tiare la, Yang Lang. Non sconfigge. So fresco mm, quello che va schiacciato che è giusto per una doccia sapete che questo lo provo oggi direttamente perché proviamo poi poi poi poi che cosa invece ho preso per le recensioni allora questo non è per la recensione perché lo amo si sa ed è il adesso lo apriamo quindi ve lo faccio anche vedere è il matitore, l'ombretto quello life proof quindi quello che resiste a tutto e ho fatto la recensione lo sto aprendo nel mentre, però in questo caso l'ho preso in un colore più chiaro perché lo voglio usare come base per l'ombretto. Questo è nel colore, credo che si chiami oro, or, esatto, ed è questo qui, eccolo qua, è luminoso e basta, vedete che è un punto luminoso e mi interessa questo, allora è... Ehm, costava a prezzo pieno 12,95, ma io l'ho preso con lo sconto del 40, quindi l'ho pagato 7,77. Poi dopo ho preso perché in questo caso vedete che non viene neanche via l'ombretto. È stato più fermo. Ho preso il primer per gli occhi perché ovviamente sto testando i vari primer per gli occhi, quindi voglio dirvi qual è il migliore. Allora, il migliore in assoluto, lo sappiamo tutti, almeno ve lo dico io, è il Prime Potion dell'Urban Decay, il classico è il migliore in assoluto però costa tanto quindi a usare tutti i giorni inizia a costare un po' tanto, e ne sto testando vari quindi è per questo che faccio shopping anche per voi per dirvi qual è il migliore questo è la base palpebre 7ml eh, non dice niente 7ml l'ho sbocciato, comunque adesso ve lo mostro Ha una texture che dovreste sentirla, è setosa e impalpabile. Devo assolutamente provarlo perché sono davvero curiosa. È setosissimo. Allora costerebbe 9,95 euro, ma l'ho preso sempre con lo sconto dei 40 e quindi l'ho pagato 5,97 euro. Poi, prezzo pieno, invece, perché questa è la novità, la crema mani argan e rosa. Questa la confezione è un 30 ml, questa qui, e viene 2,95€. Sapete che l'ho presa a scatola chiusa, non l'ho nemmeno sentita. Mm. Buona, ma si sente poco. Devo testarla e comunque vi saprò dire. Quindi il mio shopping per le recensioni o comunque per dirvi i prodotti quali sono i migliori ehm, al momento è finito per questo mettiamo dentro lo scontrino così so come mettere via perché di nuovo tutta una confusione qua davanti comunque sappiate che ho fatto shopping per voi anche per voi, ci sono delle altre cose che ho preso ma le ho prese da Sephora ma la ragazza è stata gentilissima perché mancavano alcune cose e ha detto che me le fa arrivare dall'altro negozio quello di Parma e me le fa arrivare quindi ci tornerò per quello gentilissima un'altra di quelle ragazze che sanno che faccio recensioni e quindi Dicono, cavolo, non, non mi costa niente. Ed se è interessata, perché no, facciamo arrivare il prodotto. Quindi mi piace questa cosa, mi piace, mi piace, mi piace. Allora, intanto, sì, la follia rilaga. Fatemi sapere se vi ho avuto un po' di compagnia, quale prodotto devo iniziare a testare per primo, ma tanto li testerò tutti. E se vi ho avuto un po' di compagnia, mettetemi un like, iscrivetevi al canale, mi raccomando anche di cliccare sulla campanella, così vi avrete ogni volta che carico un nuovo video. E alla prossima, ciao!